Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King nella scorsa parte siamo entrati in questo tempio antico E boh, abbiamo fatto roba Quindi ora dobbiamo trovare, dobbiamo dare, discoteca No, no dobbiamo <ride> dare il disco al Todd Perché vuole, sì Vuole i dischi Dagliamo, dagliamo i dischi allora Benone, vai Già, l'abbiamo già detto sto dio. Questo è l'ultimo che abbiamo trovato. Dovrebbe piacerli. A me bisogna metterli tutti. Ecco, uh -oh. le piace. Questa sì è ganza. È <ride> una spillatrice. Uh, senti quei bassi, accendono la mia febbre per il ballo. No, io però li voglio dare tutti i dischi. Fermi tutti, non sarò certo l'unica a scatare in pista, d'accordo? Cos'è questo mortoio? Chi è che sa, cercando di rovinare l'atmosfera. Come faccio a farla giusta? La giusta, se qua dentro nessuno vuole fare il giusto. Beh, perlomeno la musica gli piace. Ma dobbiamo fare qualcosa per riempire la pista? Di solito è la mia specialità. Ma con questa musica sto avendo qualche piccola difficoltà. <ride> Va schifo a tutti. E se convincessimo quei, quei Todd senza voluto ad aiutarci, scommetto che ballano con qualsiasi musica. <ride> ecco, prendi questa specie di or orchestra portatile. Dentro ha già un disco. Per cui prova a giranzare con qualcosa acceso cioè vedrai che Todd senza volto ti seguirà Te ne servono 40. 40 No dobbiamo, andare, dobbiamo fare backtracking e prendere tutti i Todd non No non contano come compagni Non Ci mancherebbe altro Che Todd, Todd senza volto ballerino boh. possiamo No devi portare. andare indietro No yeah. li possiamo portare tipo qui no. Cioè li dobbiamo portare appresso per sì. forza si fanno aria, allora, andiamo prima qui. No, in effetti non mi ricordo che. Pure quelli sulla ragnatela stanno ballando. <ride> <però> dobbiamo, <ride> trovare, dobbiamo trovare un modo per arrivarci? Cambia il titolo. 28. Ok, ecco perché bisognava tornare indietro: per, non per i dischi per i Todd. No, per i Todd dischi che sta roba è un, un buh capito sì, da dove cacchio si è venuto fuori non lo so <ride> ah lol è morto morto no, no, no, non ci vuole niente si dice morton morton no, non ci vuole mortorio. niente mortorio ma è tu guarda che c'è mo che c'è mo? Ah pure quello è tesoro ma devi andare a prendere lol z. Vieni mister Todd Ah sono obbligatorie queste stanze Non sono tipo opzionali mm. per i tesori Qui cosa stava? Uff uff uf. Ah questa è questa stanza Si sì, devi tornare ancora più indietro No più indietro non abbiamo contato Sì ancora, sì ce n'erano ne Ce n'erano ne No è qui che abbiamo visto il primo Todd Lo so che non l'abbiamo visto proprio Però li abbiamo visti tipo scappare Quei mm. Todd Quindi quei tordi sta ballando non ti non ti calcola di strisci. i tartossi qui non li avevo visti prima nemmeno il bucero prima eppure no ma proprio non ne ho visti affatto i tartossi catch and mo? catch and mo? dove vai? vai a destra dove ma quello è per tornare dove no. stanno le, le tombe varie no. e lì c'erano dei tod c'erano i tod nella ragnatela no ok qui stanno i tipi timidi neri e qui sta la discoteca ne abbiamo 26 gli altri ne no, servono ancora 26 quindi ne abbiamo 14 ah ok <ride> vabbè staranno tutti <costi> nella ragnatela <ride> speriamo sì, sì, sì, sì, sì. prova ad aprire adesso le tombe tomba. magari, magari Todd ti aiuta eh appunto ecco infatti ok ora su mega run di, di, di spingi tomba mm. sì. ok No, ora è finita. Ce l'hai fatta Mario. Ti darei una laurea honoris in, uh, causa in archeologia. Ok. Comunque dopo una battaglia contro due gatti letteralmente. Ci abbiamo so, c'avevamo messo 5 minuti perché erano due nemici nabbi. Ci abbiamo messo 15 minuti. <ride> ok, scava. Todd scava tipo dappertutto. Scava come non ci fosse. Vale. Vai, comunque Vediamo qui, oddio. Oh no, superintendente. Non mi interessa, io lo uccido e basta. Eh, oh. Spingi. Spingi, oh e Andiamo c'è. Oddio. Wow. Mm, perfetto. Let's rillice, really I suppose. Let's roll leaf. Go, go, go. Kill them. Kill him. Lascia stare i coriandoli, li vai a prendere dopo. Non è nemmeno bisogno. Chi è andato a prendere i coriandoli? Neanche li avevo visto. Ti ho visto tornare indietro. Uh man forte. Ah, perfetto posso, posso lasciare Posso lasciare andare questi tog scatenati Great Orms Perché dobbiamo prendere per forza Ah ok ho capito Perché dobbiamo prendere per forza quelli senza faccia Se possiamo chiamare gli Sniffy di città Non permetterti di insultare il gioco ehi, ehi. Perfetto E ora allora, li devi pure andare a raccattare Vuoi consultare i miei appunti? Ho premuto L per sbaglio l come loser, loser, loser, hey Marco, hey loser, Marco, Marco girati, hey, Peter, non fai ridere, uh... hey Peter, oh, okay. Peter non fa Stavo. così, hey Peter, ok preso, che cos'è, tempio. tempio, ah ok, di dietro sembra una... una, perché i Todd si muovono in modo spastico. Non, non, non intendo quello dietro i coso sembra Todd salvati zero zero veramente <ride> li ho salvati ne ho già salvati 25 ne manca solo uno mm, chissà chi è è in questa tomba Chissà chi è un Todd come tutti In questa gli tomba altri. empiricamente LOL wow Yay! comunque ne abbiamo saltato uno di questi io l'ho preso off camera di queste? Sì, di Nel file qua l'hai preso? No, l'ho preso mentre facevo cose. Nel ninja file. Lendo, sì, nel mio file. Ah, allora dobbiamo andare a prendere. Appena finiamo il boss. Ok, Ting. e sono 40? Sono proprio curioso di sapere cosa succederà quando saremo tutti sulla pista alla balla. Comunque aprili tutti, dobbiamo lo stesso vedere. Allora, io prendo quello del sole. Se non c'è niente in quello del sole mi arrendo. No, devi aprirli tutti. Tutti? Non c'è niente. Ah, adoro come sparisce la radio mentre stavo. Ma non voglio sconfiggere tutti quei nemici. Dai. Ma ci sarà un tesoro sicuramente da qualche parte. Devi. No, un, un attimo, gli ho completati tutti i tesori. Dannazione, se ne è accorto. Io volevo farli combattere tutti i nemici. Tiene l'osfinimento. LOL. Todd, scatenatevi. Perché Penso non si può andare, andare dal DJ? è andata dal DJ, di dai. Oh non pensi che sia meglio salvare la partita? Um, no. ah già, qui c'è un boss. Um... Equipaggia le cose buone. Muoviti. Armi. Ah, wow, si sono rotte tutte le tue scarpe di ferro, le scarpe lucenti. Ma no, cosa ho fatto? Sì. Un bel action, no. Un attimo, c'ho quelle vistose, bene. Sicuramente sarà uno vistose. spreco come l'altra volta. Vistose. Lucenti. Tu ti, ti ricordi l'altra volta? Ah, ce ne ho alcune, sì, me lo ricordo. sai, era ieri. Mm -hmm. Ah, ce cioè ho tutte le uniche. Mm -hmm. si... okay. metti, metti quelle rotte prima, così le finisci. Di usare te le tieni così, non ha senso. Appunto, tanto poi le mm -hmm. puoi equipaggiare in mezzo alla, alla battaglia. No, non è un problema. Non te ho durato, hai pure danneggiato un sacco. Ah, già dobbiamo parlare con il coso. Beh, io, io, intanto salvo comunque. Salvo di nuovo, così posso riprendere. Sassare. Ehi, hey, ce l'hai fatta. Mm -hmm. Adesso abbiamo abbastanza Todd per dare inizio alla festa. Andate tutti sulla pista da ballo, vediamo. Ma qui ci hanno succede. gli spasmi quei Todd, anche Quello senza la musica. Prima. Vai. Thank you for your stereo. Ehi hey, qui è DJ Todd e ora scenderemo tutti in pista con l'ultima. Eh, beh, non esattamente. L'ultimissima hit, ecco. Comunque tutti in pista, oggi insieme ai Todd senza volto abbiamo un ospite d'eccezione, il grande Mario. Vuoi dire grande M? Ok Ah sì, è vero Ah davvero non l'hai colta subito sta cosa? Sei un mostro, Marco Che fa Mario? Quella mossa tipo Ehi hey, venite anche voi Mossa pure da bando. Oh, no, eh. Cosa? Ha fatto così Ha Ad dabbato Anche Luigi ha dabbato Solo, oh, solo no, che neanche sta, sta ballando pare, pare, pare. Hai visto Olivia? No Oh! Dov'è Olivia? Sul, sullo sfondo Ah neanche sta dietro. ballando Lì dietro questa Lì che adora ballare, neanche... neanche balla quando lo Senti trovi. come compa. Ecco, guarda Si può saltare, mi sta annoiando No Ecco l'è <ride> no, da Naldobbato Troppo giusto, troppo giusto, troppo giusto Sica, troppo giusto è una, è una quindicenne entrata dentro una spillatrice ganzissimo. No, è una, è, è una, uh, è una che, che fa i ah, punti Ah sì, voleva, voleva le persone sul palco e poi le scaccia via tutte No, si sta solo scatenando Disco, la della disco, perforatrice Sì, l'avevo già capito che era una perforatrice da, da quando... Ma che io è una perforatrice? La... Io conosco le spillatrice e basta No, quelle, quelle che fanno i buchi ai fogli per metterli nei raccoglitori Ok Ehi, hey, ho capito che è difficile resistere al ritmo, ma hai spazzato via tutti i tod dalla pista E Mario No, Mario è ancora su Mario è ancora su E non contenta Prima hai forato la faccia a tutti quanti L'hai fatto perché volevi ballassero per, volevi ballassero per te? Eh? Mostruoso Ma scusa uh, Devi per forza fare la ramanzina ai boss Prima che Mario gli faccia fuori Sfitinzia Ora non potrei smettere di ballare neanche se lo volessi Per cui mi sa che non ci resta che affrontarci Faccia a faccia Cosa? Perché ci dobbiamo affrontare? Lasciami distruggere no. il nastro e basta No <ride> Sta ballando, non rompere Allora, speriamo che questa sia più corta delle altre Sono casatissima, impazzirò su questa... Bi... Impa... Eh? Impazzerò. Impazzerò Impazzerò, che così? Wow. Su questa pista la ballo fino all'alba sarà, sarà un verbo che non conosciamo E visto che quando non arriva la luce del sole, il mio ritmo pazzo non si fermerà mai Yeah, forza Infirò Che con vuol mossa... dire? Che non vede l'alba, quindi non si ferma No, questo indica che lei ha tolto il sole Nine. Cioè ha tolto il sole per, perché così il suo ritmo non si ferma non Vabbè sì, si si non mai. importa, fammi leggere Inizierò col mostro che persino dei novellini come voi sapranno apprezzare Oh Avanti così, è 1 e 2, è 1 e 2 Perfora Perforazione Oh no Non me ne frega niente sì, un... Scusa quel coso lo posso usare? No No Ok devo ammettere che questi passi di danza sono impressionanti Ah è Olivia. No, non tanto per una spilatrice Hanno impressionato persino il pavimento Guarda che buchi Ho neta sensazione Scusa. Sei un idiota Ah vabbè funzionano come io del terreno Sì però. sì prendi la lettera però La lettera La lettera Ah già La lettera di Smash Se no come vuoi Come vuoi entrare a Smash? Uh, già ah, non ci avevo pensato e poi non so <ride> basta non, non ho nient'altro da fare la parte già della pò è dura come il cartone avrà un punto debole nascosto da qualche parte All right. il retro? impugnatura impugnatura ah ok Bo la, la colpisco con il ciartello fai un salto normale Così. Io. Faccio un salto normale per vedere come va. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Perfetto. Allora, non, ah, è non, non fa niente. O è il suo punto debole e lo devo colpire un casino di volte prima di, di vedere come va. Oppure... Solo 4 pvt ha fatto. Come? Perforazione. Mm. Provo con il martello Boh Mi sa che devi attivare gli artimani E prenderla Perché dice che Deve avere un punto debole da qualche parte Quindi Boh Come L'unico on Sì ma l'unico Che Che ho è distrutto Non lo so Provalo Che ti dico. Questa è la parte in cui eh, Iniziamo A A rovinare tutto Ah, non ci passi no, sopra se funziona. non funziona Oh, un'altra lettera che bella. È la stessa di prima Colpisci con il martello, la ah, copertura grigia eh, per fare Oh, ok Per far perdere i, dei ritagli Allora dovevo usare il lanciartello in quel caso Turno nemico Tiro il retto Non basta tenere premuto <ride> Non ti fa quasi nulla di danni questo è facilissimo Ha resettato pure i buchi, quindi adesso il tasto on è sempre bucherellato, Quindi non eh puoi farci sì. nulla Vabbè adesso sai cosa fare Mettiti l'attacco subito là e hai fatto eh, si sì, lascio così Ma così stai, stai di lato non dietro Cosa? Vabbè Impugnatura Vabbè usa il martello vistoso Che non ho mai usato in tutta la mia vita Yo mm. Perfetto sprecato Yeah, Dovevi andare indietro Vuoi ballare? Vuoi ballare amico? No Ora ti faccio vedere io con chi hai a che fare Opla uno due e vai Mi ha diminuito no Mario la tua faccia no <ride> Dai però che infamata non è giusto mi fa ridere Mario senza faccia, non so perché. <ride> cioè ora abbiamo... Ci cioè ha cioè dimezzato i punti vita praticamente. Oh, well. Vabbè. Ti sei messo più mosse. No, no, hai messo, hai messo, messo per due attacco e basta. Vabbè, martello. Lancia lucente. Sei vistoso. Z... Ora! Ma cosa? Perché quello va sopra, devi colpire con martello normale. Ah la mia faccia ah quelle sono le facce dei Todd <ride> La tua faccia l'hai vista? Si sì. Va a riprendere, va' a riprendere. Presto Tu hai bisogno di quei punti vita indietro. Ah wow, mi ha aiutato. E quella sì. cos'è? Non sarà mica una faccia? Aspetta Mario! Certo che lo è, è la tua! Ma è mio! E occhi a parte come faccio a vedere? E la parte mancata della faccia bucata! Presto, sbrigate a All right. Alright, alright, boys! Mettiti l'attacco là no però non, non puoi devi, devi andare là dietro per forza Non posso mettermi eh? Eh, vediamo No no se stai così tecnicamente prendi quello sì, Quindi vai prendo. lascia Vai Ma guarda continua a muoversi Come faccio a capire qual è il lato Qual è il dietro Così dovrebbe andare Yeeii però okay, intanto okay. Ah ok li ha, li ha resettati ha pure Meno male. Eh, non Beh, fa perfetto. niente. Speriamo. Ma vedi, si ferma, quindi adesso. Ecco, ecco, ecco. Martelo normale, copertura, quella. Vai Mario, vai. Dico. Punk. Ok, 25. Ora, quale sarà il suo punto debole? No. Quale sarà il punto in cui mi.. <ride> mi rovinerà la vita. Parala! Che cosa? sbagliato. Co... Mi ricordo che mi togliesse soltanto la faccia. Cerca di metterti più una mossa perché quella sicuramente ti aiuterà un sacco. Ecco, per esempio già così potresti non attaccare. Mm -hmm. Così vai Dove qua, vai qua, vai qua e poi continui. Allora. Eh... Cosa? Sì, così, così, così vai là, quindi. E non.. Mh, non mi piace così. Devi andare, allora... più, devi andare più, così? più indietro. Come, come. Così dove va vai? bene. Dove vai, scusa? Così. Sì, sì, è così è buono, così è buono, vai. Dovrebbe andar bene. Speriamo. No invece. Come no? Ah ok, no, no, avevo visto l'ultima freccia. Vai, martello vistoso. Sfragell. Ah è vero, ce n'hai due, vai. Mm. <ride> Sfracellare il coperchio sbarabone. Prima non avevo neanche fatto mi ha fatto meno danni. No, cioè, per perché gli ho fatto meno danni? Prima forse gli avevo fatto 25 forse ti mancava Ah, è vero, forse è perché mi manca la faccia. Spronk ahia stava già la faccia mia stava già da prima ah si è sì, ripristinato LON. Mm. allora volete vedere la mia coreografia segreta super speciale? non vi sento fate un po' di rumore No! Eh, <ride> no. Ecco un po' di rumore per te Vai vatti mm, a prendere no, la faccia fac Se stai fac così no. la prendi Prendi anche il per 2 di attacco E ora ti devi attivare il cartomagno sicuramente Questo? Sì Non lo so se funzionerà Secondo me devi usare quello della terra Di cartomagno Sicuro? Vuoi provare così? Non lo so Non lo so, c'è una spilatrice Io la posso bloccare con le mani Vai provo Ah fin intanto prendendo la faccia ti recuperi un sacco di punti vita, quindi stai a posto. 70. Perché me l'ha detto? Ah no, recupero 70 da, da, da quello che avevo tolto prima. Uh, danno. Ecco. Turno di Mario, anche se sono tipo lontanissimo da quello Arti che fare. Cioè ora la... Ora, ora, ora... Sfera. Ok, un po' Perché di qua. Cioè la sto tipo usando... Mm -mm. Ok, no, non ha funzionato come, come pensavamo. Ah, è. Yeah. <ride> Oddio! T'ha staccato tutto da testa, non la. Ah, pure il corpo. Ok. O uh, ok, ora allora devi, posso ora recuperare devi, facilmente la testa, solo che poi ritorno indietro. La faccia è già lì, quindi devi, devi spostare. Ok, no. Um. Uh, così arrivi, arrivi qua all'attacco. <ride> Ma non voglio arrivare all'attacco. E Allora, toglilo. Se, se, se sposti via questo, tipo, se ruosi in alto, arrivi alla faccia. Mi è levato pure una mano. Che in realtà okay. è un pezzo di corpo. Però è siccome è carta, è tutto attaccato a tutto. Quindi eh? posso fare così. Ma l'attacco là è troppo lontano. Mi sa. E così è troppo vicino. O così. O così o così. Beh. Quale è, qual è che devi prendere dei due? No, capito. Questo. Ma ah, mi sa che è quello là. Questo o questo? Non lo so, mi sa il primo. Sicuramente no, non fa differenza, secondo me. È la, è la stessa angolazione. Io. Io. Non abbiamo preso il, il fungo vita nuovo. Oh no, bene, abbiamo perso... Se muori... Uh. Se muori il game over. Non devi ricominciare. Ma il problema è che non possiamo comprarlo da nessuna parte. No? Sì, lo possiamo comprare. Io l'ho ricomprato. Uff. Basta levarmi tutto. <ride> Aia, oh uh oh. Adesso è un hypermob di nuovo. Allora, quindi, che devo fare? Provo a usare il cartomagno della terra. Visto che quello della mano non ha funzionato. Eh sì, ma ha non ha funzionato semplicemente perché probabilmente non ero nell'angolazione giusta. Mm. Secondo me. Non lo so Così vai a prendere la faccia Poi on Non posso prendere il cartomagno della Un attimo sì Posso Posso così E così sì, No buono. un attimo No non è vero uh, On E poi mi manda Così Posso usare il cartomagno della terra E se muoio Beh O la lo spacca Non ho capito che cosa hai fatto Questo guarda se non ho sbagliato qualcosa Così, Parto male nella terra, speriamo. Speriamo in bene. Mommy sa che. Ah si, sì, ora alza. alza il coso e non può fare la coreografia. Coreografia Guarda, ora. Ora mm. mi alza il coso e non mi fa attaccare. Mentre <ride> Mario <ride> sta tutto così. Bene, ora attacca pure bonk non gli hai fatto molto scusi che ne sai che ti alza la casa e l'apre tutto il tempo l'abbiamo la, già fatto contro l'altro impossibile hai scavato la mia coreografia speciale torna qua se hai il coraggio che ti faccio un doppio passo sulla faccia Bene, ora um, recupera la testa e poi salta lì sopra No, la, ho già preso la testa e il corpo. il corpo allora va. prendo il corpo e poi o oh, gli salto sopra oppure pulso di nuovo il martello posso No, mi sa che adesso saltarli sopra è la cosa buona Allora, vediamo wow, Secondo me vanno bene entrambi Ma per non... Per un... No, ma il salto fa più danni Se è su un solo nemico Scarpe visto Sifar sì, per... Ok, E ora non fa niente La perforatrice è caduta Non può attaccare Penso Non si muove perché è stupida Perforazione Non me ne frega Gnolo. Vabbè ora la cosa è Che Ma dai non è troppo difficile Sta battaglia È giusto il problema Di andargli dietro Ah qua sta già un attacco Quindi devi trovare solo il modo per... Di raggiungerlo uh... Così sì, così va bene. Vai. Vai. Vai. Uh, souls. No, lo potevo mettere... Beh. No. No, impugnatura si chiama. Devi prendere martello normale. Ah, già. <ride> Stupido. <ride> Punk Vedi che molli fa più danni. Veramente senza faccia sei pure più debole. E in effetti è così che funziona, più hai e più sei forte Eh sì, in questo gioco funziona così Sono uno stupido che mi dimentico Ok, cartomagno sei... della terra E ora sappiamo pure che lo possiamo mettere dove vogliamo Allora Tanto recupera In tre mosse posso subito farlo Oh Christ Taglio Ok scusate, okay, scusate per il taglio Allora Troppo che mi volevo chiamano. fare Cartomagno terra grasso magno terra ah, ah. cioè, mm. so, que ha ha ha ha sbagliano? ha ha ha ha ha ha ha ha Del cartomagno ha ha ha ha ha uno ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha parlano di ha no, ha Mm. No, non parlano della spillatrice. Bonk. E eh, guarda, pezzi di corpo. Spariti. Vabbè, adesso nemmeno ti serve a recuperare la testa in realtà. basta ucciderlo. Quindi mettiti l'attacco. Questo qua, questo qua. Lo rotti di qua. Oh, Vai, Sì, posso? sì, lo so. Non sbagliare a cliccare. Sì, di lì. Bene, ora salta. O mi prendevo la faccia o mi aumentavo l'attacco. E ora finiamola. È la prima volta du che du du finisco du du con du un attacco du normale. Du du. Esploso. Cioè... Morto esploso. Perfetto, distrutto. Ah, e questa è la prima volta in, in Army no. che, che non muoio durante un boss. Cioè Cosa scrive. ti ho fatto di male? Io volevo solo ballare tutta la notte. Tu per me, mi sarà attaccato, anche... idiota. Per me sarà anche la fine. Ma la disco non morirà mai. Conto la rovescia. È già morta la disco. 3, 2, 1. Yeah, yeah. la disco è morta. Comunque prima del prossimo capitolo mi, ci facciamo un salto a Toad Town. Però lo facciamo off camera. Mm, e se ci sono novità, tipo quel Todd con la villa? Mm, novità però. Vabbè. Ora non, non va resta va che sbarazzarsi di quel nastro. Sì, vabbè. La mia faccio, eh, la mia faccio, la mia faccio, faccio, la mia faccio, la mia faccio. Grazie. Ok, eh, un attimo, questo come dovrebbe risolvere la roba del sole? Uno, due, che cosa c'è qui? Non dobbiamo preoccuparci del nastro Mario. Oh, oddio. Va bene, va bene. Mi sto buttando giù dalle scale. Tre. Quello è il divano di quel coso. <ride> bonk, bonk. Bonk. Yay, tre su 5 Yay. che cacchio mm, che cacchio cos'è successo? Uh, ah si sì, è vero il coso era legato alla sì, okay. cosa e ora c'è solo rosa e verde <ride> che hanno comunque un buon contrasto yes Eh? Che cosa è successo? Eh? Ah sì, ok E il sole Sì, che ti aspettavi? Un <ride> mondo di carta Non ci sarà un tipo un Todd astronauta Che è passato attraverso quel, quel buco Per vedere che cosa c'è attraverso No, non gliene frega niente alle, alle persone Cos'è un altro dungeon? Sì. In eh, un altro dungeon. Non voglio sapere per ora che cos'è un altro avevo. pigeon. Pigeone. Hai Però sciolto il questo. nastro giallo. Yay. Perché Olivia è così scura? Perché qual è il suo colore? Grazie ai domande. Max Coriandoli ha aumentato. Max yeah. Coriandoli. Yeah. E vai, un altro nostro sistemato Siamo proprio una bella squadra Il tuo professore ci ha dato un grande aiuto Ciao ciao nostro giallo Oh mamma, grazie per aver recuperato il mio faccio Mi serve proprio questa settimana Sai, un appuntamento grande. Dove va? Oh no No, non Anche mi il sole è tornato al solito splendore Grazie di cuore E ci pagano tutti Ora tutti a festeggiare la città Fungis Non avrei niente da dire ma sentire, non voglio sentirmi escluso Comunque grazie di cuore Sei quello che ha parlato di più intanto <ride> C'è uno viola a caso Allora, ah, ah, no, il ah, Todd È il DJ Wow gente siete davvero stati grandi Se vogliamo rivederci Se vogliamo rivederci mi potete trovare all'hotel della città Al mio unia parte, Vi farò avere uno sconto sulle bende Ah ah scherzi a parte Mi trovate da mettere i dischi accanto alla piscina Sarà una super festa Qua in zona tro dovreste trovarne ancora uno Decca di rischi, no, di tizio, credo di Todd perché non, è, non li abbiamo salvati tutti. Boh, ci sbeccano solo allora? In realtà, sì, li abbiamo salvati tutti. No, ah, sì, è vero, contavano come Todd salvati. Sì yes. Mm. Bene, esci da qua, quindi abbiamo completato al 100% tutto. Yes. Wow, <ride> wow, il sole è tornato al suo posto. Quanto è brillante, ora si sì che pare di essere in vero deserto per Qualcosa non va professore? Era semplicemente viola Qualcosa non va professore? Perplexity Ci sono, la soluzione al è sempre stata il sole, fin dall'inizio Presto, dobbiamo correre all'altare del sole con Beh, calma. non in questa parte oh, oh, oh. Bene signore, visto che abbiamo, siamo incollati a vicenda con una colla invisibile Do dobbiamo, do devi aspettare anche i miei tempi quindi nella prossima parte <ride> sì, sì, nella prossima parte adesso non è più tempo, salva e poi... no, non è vero, non si sale con Itz. questo è uguale a non è vero uh, things, adesso sono più difficili da vedere però è vero Wow comunque spontanea. mi piaceva di più, viola, questo deserto, è carino è perché ci sei abituato forse comunque un tempio oh, oh, i invece i gumbossi prima non stavano comunque il un Goombossi. tempio un, copio, un tempio del genere in mezzo a nulla cioè Vabbè. non in mezzo al nulla vicino a una città tutte quelle comunque, montagne eh, in mezzo nella prossima, Aspetta, eccolo. Eccolo. nella prossima parte di Paper Mario di Origami King Andiamo dobbiamo trovare un blocco eccolo nella prossima parte di Paper Mario di Origami King andremo al tempio del sole a vedere che cosa vuole il vero Todd. quindi ci vediamo alla prossima Ciao, è schifo.